Il panettone ha lievitato, in verità ha lievitato anche, passate neanche 5 ore, 4 ore e 3 quarti, però l'ho messo a 28 gradi in stufa, al 75% di umidità, quindi ha spinto diciamo, se a temperatura ambiente mh, 6, 7, 8 ore comunque viene su. Eccolo qua, quello continuiamo la cottura. Temperatura al cuore, 94 vedete che collassa, quindi va subito girato eh? e lo giriamo guardate, meraviglioso, bellissimo